Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi ho il piacere, l'onore ed il privilegio di potervi presentare il nuovissimo campionato a squadre organizzato da simdrivers.eu, il Totali Italy 2021. Allora ragazzi, gli artefici di questo campionato geniale sono Fabio Napolitano e Pino Sciotti, questi due eh, ragazzi che hanno ideato questa nuovissima formula di questo campionato che... Ha creato un hype intorno alla comunità di sim Simdrivers veramente altissima perché sono mesi che parliamo di questo campionato. Fin finalmente possiamo lanciare le iscrizioni. Praticamente, quando avrò pubblicato, eh, finito di pubblicare questo video saranno già lanciate. Eh, perché eh, gli, eh, gli attori, i protagonisti di questo campionato sono due auto che sono veramente fantastiche. Una è la, ve la faccio vedere subito, l'Alfa Romeo. Eh, che è qui nel gruppo SimDrivers eh, 4C GT3 che è qui con tutte le skin personalizzate fatte dal nostro caro amico Fabio Napolitano che ha fatto un lavoro certosino bellissimo ragazzi guardate quante ce ne sono e la seconda è l'Alfa Romeo 155 V6 ragazzi il Total Italy guardate che sono belle incredibile che lavoro che ha fatto Fabio una cosa veramente spettacolare allora la caratteristica di questo campionato è che ci sono due novità importanti, la prima è che eh, sono stati selezionati un numero X di eh, tracciati che verranno sorteggiati mh, prima del lunedì antecedente la gara, per 75 ore il server verrà attivato e seconda novità in, eh, la griglia di partenza sarà costruita da eh, diciamo la classifica generata dai migliori tempi segnati sul server per, in queste 75 ore ovviamente ci saranno due classifiche una a squadre e una a piloti e in più ci saranno anche dei premi ragazzi insomma li scoprirete eh, andando a eh, controllare sul sito www.simdrivers.eu dove avete tutte le informazioni del funzionamento, il meccanismo del, eh, del campionato e eh, come iscriversi, come funziona, il discorso di quale macchina prendere, come, quando eccetera eccetera quindi vi lascio assolutamente a... Eh, andare sul sito di simdrivers.eu nella sezione dedicata appunto a questo campionato e io andrei subito ragazzi a provare questi bolidi giusto per farvi venire l'acqua lì bocca e per eh, non farvi perdere troppo tempo per andare ad iscrivervi perché sono 22 posti e al massimo eh, diciamo è a 28 quindi andiamo subito a vedere prendiamoci una bella 155 ragazzi e scendiamo in pista ho scelto una pista a caso Vallelunga D'accordo la versione 1.5 la extended perché è fatta veramente molto bene E andiamo a provare subito questa Alfa 155 V6 E poi andremo a farvi sentire il rombo diciamo di questa eh, Alfa Romeo 4C Ma andiamo subito Senti qua Senti qua sta 155 ragazzi guarda qua Mamma mia ragazzi, mamma mia, che rombo! Allora noi ci siamo bravi piloti, allora ci fermiamo al semaforo e aspettiamo, nel frattempo che la facciamo rombare. Mamma mia! Partiti! Mamma mia! Va come un treno, ragazzi. Conosco già qualcuno che starà impazzendo solo a vedere questo video. Mamma mia, ragazzi. Che colpo. <ride> Mamma mia, spettacolare, spettacolare. Veramente un'auto micidiale. Vediamo dall'esterno come rende. Mamma mia, ragazzi. Guardate qua. Mamma mia, funziona pure i fari, ragazzi. Oh. <ride> Spettacolare! Allora andiamo a vedere la 4C. Senza perdere altro tempo. Perché sicuramente, qua già sarete scatenati per andare a, eh, ad iscrivervi a questo campionato fantastico. Mi raccomando, leggete bene le istruzioni, è importante. Ne scegliamo una a caso. Vediamo la prima: la Numero 8. E siamo sempre a Ballaglunga, ovviamente. Lasciamo il tempo di caricare, ragazzi. Guardate, che è un campionato che è veramente bellissimo. Eh, io devo ringraziare assolutamente Fabio e Pino per l'impegno che eh, ci hanno messo eh, per la realizzazione di questo campionato eh, una cosa che ho dimenticato è che utilizzeremo sempre la classifica Strongman per dare la possibilità di avere un campionato assolutamente equilibrato e la scelta dei, eh, delle squadre verrà fatta in base ai criteri che Simdrivers utilizza da sempre e che fino adesso gli hanno dato ragione allora guardate qua mamma mia ragazzi guardate che audio guardate ascoltate anzi che audio mamma mia Mamma mia Fammi vedere Spettacolo Mamma mia Un mostro ragazzi. Va bene. Ma cosa fate ancora qua? Vi state guardando a me? Correte ad iscrivervi, dai, che.. <ride> Sicuramente mancano pochi posti. Dai, ci vediamo alla prossima. E ricordate, lasciate un pollice-in su. Iscrivetevi al canale. E ci becchiamo presto in pista. Ciao!